Kaffee Blitz Der kaffee shop in der Schweiz Sebastiano Garasi Der CEO packt noch selber zu In seinem kaffee shop Das einzige Kaffee-Blitz-Original in der Schweiz Kaffeeblitz.shop Baby, kaffee kaffee blitz Okay Okay Posso avere un po' di caffè dal caffè blitz? Baby, posso avere un po' di caffè da caffè blitz? Sì. Yeah. Arrivo subito. Ok. Saby. Oh. Posso avere un po' di caffè dal caffè blitz? Baby, posso avere un po' di caffè da caffè blitz? Sì. Yeah. Arrivo subito. Ok. Baby, posso avere un po' di caffè, caffè, caffè da Caffè Blitz? Sì. Avrei subito. Ok. Sai. Oh. Posso avere un po' di caffè dal Caffè Blitz? Baby. Posso avere un po' di caffè da Caffè Blitz? Sì. Avrei subito. Ok. Sai. Oh. Posso avere un po' di caffè dal Caffè Blitz? <fix> Baby. Posso avere un po' di caffè, caffè blitz? Sì. Di. da caffè blitz? Sì. Okay. Sebi. Oh. Posso avere un po' di caffè dal caffè blitz? Sebi. Sì. Posso avere un po' di caffè Posso avere un po' di caffè da caffè blitz? Arrivo subito. Sì. Ok. Sebi. Posso avere un po' di caffè dal caffè blitz? Baby, <issy uno del David> posso sì. avere un po' di caffè da caffè blitz? Ok. Sembra. Posso avere un po' di caffè dal Coffee Blitz?